Toscano presenta la migliore tecnologia per vendere casa. Marco, perché Toscano è un portale, un'app e un gruppo di persone. Per vendere casa usiamo la tecnologia e i migliori agenti. Per vendere casa chiama Toscano. Rispondono le persone. Questo nuovo spot è uno spot assolutamente eh, molto più incisivo, non tralasciando però l'aspetto eh, un po' umano della cosa. In questo caso, Pur rimanendo nella fascia dell'informazione, abbiamo voluto eh, invece andare a colpire immediatamente con dei programmi di alto ascolto eh, milioni di persone. I nostri annunci sono promossi nel modo migliore affinché si possa vendere sempre e di più. Il 71% dei clienti cerca attivamente recensioni online prima di mettersi in contatto con noi. Quello che io ho sempre comunicato da quando è stata fondata questa azienda è lavorare con serietà, con trasparenza, perché questo è il nostro obiettivo. E addirittura magari essere fra i primi, questo consentirà di poter avere una bellissima giornata in banca a Virginia. C'è cioè così pure a grandi novità, secondo me molto interessanti e per certi versi anche divertenti. Chi arriva prima di qualcosa è una persona importante, ha fatto veramente bene. Grazie molto per l'attenzione e spero di vedervi presto sempre così numerosi. Grazie, buona giornata.